17.6 e 17.9 ci sono alcuni spunti che ci paiono importanti per procedere nella nostra riflessione dalla prospettiva anagogica <ride> se leggiamo il versetto 17.5 del Vangelo di Giovanni eh, troviamo letteralmente e ora glorifica me tu padre presso te stesso con la gloria che avevo Prima che il mondo fosse presso di te. Sovente c'è uno shift. Nella traduzione noi sentiamo eh, che invece questo presso di te viene eh, anticipato e quindi eh, viene mh, agganciato al concetto della gloria del figlio. Quindi eh, a volte si sente tradotto che, mh, diciamo così, la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse in realtà non è così, ci sembra necessario rispettare l'ordine delle parole perché c'è un concetto diverso dietro a questo ordine che il, che il testo greco ci consegna. Se prendiamo in considerazione la traduzione che vi ho offerto, eh, diciamo che ci appare eh, perlomeno una domanda. Quindi c'è stato un momento che il mondo non era presso il Padre perché se noi traduciamo eh, glorifica tu padre presso te stesso, glorifica me tu padre presso te stesso con la gloria che avevo prima che il mondo fosse presso di te, significa che c'è stato eh, un momento in cui il mondo ancora non era presso il padre. A illuminare questa tesi, questa prospettiva, arriva eh, un frammento delle grotte di Qumran che abbiamo già citato in altre circostanze, e in aramaico e che dice il figlio crea e io non ve lo pronuncio perché non sono brava a parlare la lingua ebraica e tantomeno quella aramaica però nel libro trovate proprio le, le lettere che compaiono in questo frammento eh, insomma preziosissimo e dice proprio figlio crea se noi stiamo in questa prospettiva allora possiamo immaginarci che c'è stato un momento dal quale il mondo ha iniziato ad esistere proprio per opera della creazione e se è vero che il figlio crea, allora è vero che era presso il figlio e non ancora forse presso il padre pensiamo perlomeno che sia lecito porci questi interrogativi e fare queste riflessioni nonostante certamente questo... Ehm, non cambi la nostra fede nella Santissima Trinità e nell'opera creativa della Santissima Trinità tutta. Però è importante forse porre l'accento anche su questo aspetto ehm, per, diciamo così, rivedere un po' quello che è il nostro immaginario eh, un po' cristallizzato secondo cui il Dio dell'Antico Testamento è il Padre che ha creato il mondo eccetera. Ecco questo va un pochino forse a a dare una prospettiva differente però ci pare importante proprio anche alla luce di Giovanni 17,5 prima, prima che il mondo fosse quindi il testo greco ci dice proprio pro tu che è una formula per dire prima che il, prima che il mondo fosse Gesù aveva una gloria presso il padre e, e evidentemente il mondo non era ancora presso il padre questo momento della creazione del mondo, della fondazione del mondo, in Apocalisse 13,8 ci viene detto che coincide con l'immolazione dell'agnello, perché dice proprio che eh, l'agnello è stato immolato fin dalla fondazione del mondo. Allora possiamo pensare che forse ci sia stato anche un momento e non pensiamo solo al Kronos, pensiamo proprio al Kairos come momento in questo senso, ecco, possiamo pensare che ci sia stato un momento in cui la gloria del figlio forse sia stata dimenticata e sia stata dimenticata dal mondo nell'umiliazione della croce, in questa kenosis, in, questa, eh, in questo sacrificio dell'agnello, questa gloria che poi Gesù riceve nuovamente dal Padre. Presso il padre stesso. Naturalmente sono interrogativi, sono riflessioni eh, che non hanno la pretesa di mh, così dare una, una lettura eh, precisa e vera e, e così universalmente condivisibile, però sono possibilità di, di riflessione. Se un altro punto di interesse diciamo, in questo verso è, è dato da questo pezzo. Il se è il mondo eh, fosse, che puoi essere, presso di te, in generale parasoi, che viene tradotto appunto con presso di te, come vi dicevo è anticipato nelle traduzioni e quindi spesso troviamo con la gloria che avevo presso di te, di te prima che il mondo fosse. In realtà eh, se noi leggiamo così veramente rischiamo di non comprendere qualche cosa che invece è funzionale alla nostra ricerca e quindi la traduzione diciamo che che ribadisco così proponiamo che è abbastanza fedele è e ora glorifica me tu padre presso te stesso con la gloria che avevo prima che il mondo fosse presso di te e questo sicuramente dà adito e diciamo all'ipotesi come vi dicevo prima per riassumere che ci sia stato un momento in cui il mondo ancora non fosse non, non sia stato presso il padre se ci colleghiamo poi, ehm, diciamo, in questa lettura ehm, anagogica eh, anche ai versetti successivi e in particolare 17.6 e 17.9, si apre un'altra finestra di, re, di riflessione in merito alla qualità della relazione che noi possiamo avere nei confronti del Signore. 17.6 dice A te erano... E a me questi desti 17 9 io prego per questi non per il mondo prego ma per coloro che avevi dato a me perché a te sono allora oltre al fatto che mh, qua si utilizza un verbo al tempo presente quindi ritorniamo in questa ottica di, eterni, di eterno presente in cui vive mh, la Santissima Trinità ma ci fermiamo anche su questo dativo a te erano, a te sono. La domanda principale che ci possiamo porre appunto è come mai non è stato utilizzato un genitivo del pronome personale oppure invece un dativo, no? E quindi la prima risposta si pone su un ragionamento strettamente linguistico, cioè in ebraico e non esiste il verbo avere, quindi per esempio, se io voglio dire eh, io ho questo libro, non posso dirlo. Dico questo libro è a me. Ecco, quindi c'è eh, anche un'impostazione diciamo, linguistica, mentale, di pensiero che naturalmente sta dietro anche alla stesura di questi, di questi testi, nonostante siano in greco. Ma è anche una modalità di farci intendere come Dio ci ha davanti a Lui. Se io sto davanti a qualcuno, se io sono a qualcuno, questo ci apre uno spettro semantico di lettura della relazione dove io sono di fronte a occhi davanti agli occhi, viso davanti al viso e quindi è così che il Signore ci guarda rivestendoci di questa dignità altissima di figli suoi per cui... L'essere a lui significa che noi gli siamo presenti, gli siamo presenti sempre e non solo, siamo in una, in una postura da figli, figlio davanti al padre, occhi che si fondono negli occhi dell'altro, bocca che parla verso la bocca dell'altro, in un'attenzione, in una presenza, in una disponibilità totale nella relazione con Dio. Per oggi ci fermiamo qui, eh, abbiamo dato due spunti insomma, di riflessione diverse su versetti che sono molto vicini, quindi insomma, abbiamo cercato di accorpare queste due riflessioni in un unico video. Vi auguro una buona giornata, vi ricordo, se vi fa piacere, e non l'avete ancora fatto, di far girare i nostri video e di iscrivervi, iscrivervi al canale. <ride> Ciao, grazie, alla prossima!